sta per iniziare lo streaming sta per iniziare lo streaming è iniziare salve amiche ed amici qui il vostro sant'enchan finalmente in un live streaming che posso farvi perché ho trovato un ritaglio di tempo e siccome la mattina ho pensato su questo argomento lo voglio fare subito ieri purtroppo eh, mi si è spento da solo il cellulare perché ha raggiunto il 5 di ricarica perché ho passato tutta la serata caricando video in Musicali, quindi se vi iscrivete nel mio canale, di Musicali potrete trovare dei miei video e condividerli, già hanno molte visualizzazioni. Ma il tema del giorno pensavo alla magia nera, alla, soprattutto alla messa nera. Eh, voi vi chiederete: ma come mai tu sei agnostico, ateo, razionalista? E beh, ma io ho letto di tutto. Allora voglio eh, fare dei chiarimenti su quello che è in realtà la magia nera e soprattutto la messa nera. Qua c'è un libro sulla Goezia, eh, le chiavi minori del re Salomone. Poi basta vedere Biglino che cosa dice eh, della, della magia, delle vocazioni. Qua c'è, vabbè, i mantra, sacre parole di potenza che appartiene. a alla magia buddista indù orientale, poi qua c'è: qua i misteri dell'occulto. Una gran cavolata di libro, come anche una gran cavolata di libro che mi è costato magari 25 lire, dell'epoca negli anni '90. Questo, Scuola di magia. La scienza, qualcosa, corso pratico di auto iniziazione. Quindi compri questo libro e in pratica diventi mago. Diventi mago da solo, senza bisogno neanche di andare da, da un farlocco che ti dà delle iniziazioni. E poi, qua la, la, la magia, la scienza assoluta, 48 chiavi e rituali magici, molti dei quali, sinceramente, fanno ridere. Poi, vabbè, invece, c'è dei libri sulla storia della magia, dell'occultismo, dell'esoterismo occidentale. Ma chiediamo questo molta della magia medievale dell'occultismo dell'esoterismo del misticismo non sono state nient'altro che dei travissamenti delle religioni eh, politeistiche e pagane del mediterraneo dell'antica grecia dell'antica roma dell'antico Egitto, siccome eh, costantino ha imposto il cristianesimo cattolico apostolico e romano come religione dell'impero allora eh, le persone non hanno più potuto studiare le scienze ermetiche eh, il politeismo e il paganesimo eh, dell'antichità il termine strega striger se non mi sbaglio esisteva da prima del cristianesimo ed è un termine latino allora che è successo eh, che le streghe hanno continuato a tramandarsi quella eredità sapienziale dell'antichità senza però riuscire più a capire che cosa stessero facendo. E poi già i cristiani i cattolici avevano trasformato le divinità, eh, i numens e i lari de dell'antica Roma in demoni, perché tutto quanto non era cristiano era demoniaco. Allora, loro pensavano, queste streghe, di stare realmente evocando delle potenze demoniache quando in realtà erano i nomi distorti di antichi dei del Mediterraneo. Poi c'è anche a dire, per esempio, eh, che molti nomi dei, dei sigilli della magia eh, evocativa sono nomi biblici deformati, come dice Biglino o Bilingo. Quindi, eh, quando uno eh, prega Babelasmodeus, Modeus, e queste cose, eh, non sta nient'altro che eh, dire, eh, evocare il nome latinizzato, quindi deformato latino, di personaggi biblici. Allora, eh, è esistita uh, la stregoneria o no? Sì, è esistita. Alcune streghe si accontentavano di fare delle pozioni, degli unguenti. Nel tentativo di sanare le persone, poi ci sono state anche le streghe che si prestavano a avvelenare altre persone perché se la gente non vuole eh, guarirsi e guarire i suoi cari, vuole ammalare o uccidere i suoi nemici. Quindi ci sono state delle streghe che hanno fatto dei sacrifici umani o cose del genere, come la leggenda vuole. Non sono state la maggioranza, però preparavano delle pozioni, degli unguenti per avvelenare, per esempio, i filtri erano nient'altro che de delle bustine di stoffa con dentro degli elementi velenosi che magari venivano occultati nei vestiti delle vittime magari un contadino voleva vendicarsi del vicino che gli rubava i polli e le pecore e nella taverna quando l'altro andava in bagno nella, nel cappotto nell'impermeabile nella giacca gli cuciva all'interno un filtro cioè un pezzetto di stoffa che conteneva degli elementi velenosi, poi l'altro se lo metteva il capotto e andava a lavorare otto ore di seguito, il caldo del corpo, la traspirazione, tutto con il tempo faceva che la pelle assorbisse quei veleni. Però eh, le streghe di solito facevano, eh, intentavano, per esempio, erano anche delle parenti, nel senso che aiutavano le donne a parire, a, a partorire. Delle puerpe beh, comunque faccio delle, delle ricette degli incantesimi per portare sciagura. Addirittura sì, la superstizione vuole che facessero grandinare, perdere il raccolto, eccetera. Sempre che ci fosse stato qualcuno disposto a pagare, loro facevano qualsiasi cosa. Le messe nere, ecco, eh, molti eh, attribuiscono le messe nere al satanismo, a, alla demonologia, alle streghe, agli stregoni, eccetera. Invece l'etimologia di messa nera è tutta un'altra cosa. Infatti molti credenti cattolici non sanno che quando purtroppo muore un loro familiare, un loro parente, assistono a una messa nera perché la messa nera è eh, celebrata in occasione di una dipartita cioè quando si deve eh, ci si deve accomiatare da un defunto gli si dedica una messa quella messa è detta nel cattolicesimo messa nera quindi di per sé messa nera non è un qualche cosa di strano è la messa che si fa prima del funerale molti dicono sono stato al funerale di mio nonno che è vissuto 112 anni ma in realtà il funerale e la processione che eh, si fa dalla chiesa al cimitero, a volte è una processione molto corta perché la chiesa sta nel cimitero o molto vicino. A volte si deve prendere la macchina e andare a 15, 20, 30 minuti di distanza. Una volta si andava a piedi da qui la marcia funebre tenta perché nessuno ha fretta di andare a giro, non dovesse mai succedere che ci rimani, allora il funerale è la processione che conduce il defunto fino all'ultima dimora ma la celebrazione la messa che si celebra in onore del defunto è chiamata proprio messa nera allora voi mi direte ma perché si associa a, alle streghe alla magia nera al satanismo la messa nera Bene, innanzitutto la messa nera non era celebrata da eh, streghe, stregoni e non aveva elementi, diciamo, sacrileghi come il sesso, la droga, il rock and roll. Quella è stata una reinvenzione soprattutto di Anthony Lavey eh, negli anni 60 o 70, un nordamericano che ha voluto soprattutto fare i soldi con il senso del proibito del tabù durante la rivoluzione culturale degli anni 60 già dall'ottocento dall o dal settecento c'è stata la moda soprattutto di intellettuali poeti italiani ed europei del satanismo del luciferanismo come protesta culturale contro i rigori della chiesa un ateismo satanico o luciferico ma che non era realmente satanico luciferico però che vedeva in lucifero e in satana il grande ribelle All'ortodossia della chiesa cattolica e del cristianesimo in generale cioè un liberalismo se non un libertinismo che si prendeva si faceva scudo del satanismo e di lucifero come in milton i poemi che ha fatto su satana però le messe nere devono essere per funzionare rigorosamente Praticate da una volta nel Medioevo, quando ancora non si era riformata la Chiesa Cattolica, c'erano anche dei laici che potevano fare messa. Poi hanno preso il voto della castità, del celibato e della povertà, si fa per dire: vedi, l'attico di Bertone: per eh, non eh, per far sì che eh, i parenti degli ecclesiastici non ereditassero i beni della chiesa altrimenti non potevano accumulare miliardi e miliardi di euro come hanno oggi in tutto il mondo forse centinaia di miliardi di euro sono i principali azionisti di wall street allora eh, una messa nera rigorosamente deve essere celebrata da una persona ufficialmente adibita a svolgere le messe dal vaticano dallo stesso papa quindi deve essere una monaca una suora che può essere anche laica un prete un frate un monaco un sacerdote laico magari una persona laica che può svolgere messe in assenza di eh, di personale ecclesiastico voi mi chiederete ma sante gian che C'entra tutto questo la messa al defunto? Con la messa nera, eh, vi ho già spiegato che le messe al defunto sono messe nere: poi si fa la processione che è il funerale. Allora, chi aveva cattivo le messe nere che facevano non stregoni o satanisti, ma proprio? Ecco, un contadino andava a dire al prete: il mio vicino mi ruba le pecore e io impoverisco. Allora il prete o il sacerdote, l'ecclesiastico, il monaco, la suora, chiunque gli diceva: Va bene, eh, gli facciamo una messa nera, così poi il Signore gliela farà pagare. Le chiese o i luoghi di culto erano tutti consacrati, questi luoghi di culto, basiliche, eccetera, dove si celebrava la messa nera, non vedevano il sesso, non vedevano le droghe, non, non si sfreggiavano i simboli. E religiosi, anzi, al contrario, si adorava Dio. Ma la parte sacrilega qual era? Che si metteva una bara o un simulacro di bara che si celebrava a bara non solo vuota, ma chiusa, non solo chiusa, ma vuota, e addirittura ci fosse un feticcio in luogo del morto. Quindi è un po' come la magia voodoo che si punzecchia una bambola lì in quel caso si metteva. Una replica del morto, un fantoccio dentro una bara che rimaneva magari chiusa così la gente si faceva poche domande. Perché fino al 1800 e passa, fino al 1900, se non addirittura, oggigiorno ci sono dei religioni, dei religiosi che si sono prestati a celebrare le messe nere. Allora, che succedeva? È considerato anche oggi da parte di molti credenti un atto pietoso partecipare anche a un funerale di chi non si conosce, eh, partecipare a un funerale di una persona sconosciuta. Quindi c'è un funerale. Io ho visto delle chiese quando sono andato nel centro di Roma: mi sono truffato per un funerale, ma io ho potuto vedere la chiesa con tranquillità. Basta non stuprare, era una chiesa antica allora. Per non i sospetti che fosse stata qualcosa di irregolare, la bara si manteneva chiusa, fosse stata vuota o con un feticcio del morto. E la cosa blasfema era proprio il fatto che non si celebrava la messa nera per un defunto, ma in onore ad una persona che a tutti gli effetti godeva della di una splendida e che era viva, quindi siccome eh, secondo la legge della corrispondenza della tavola di Ermete Trismegisto o la legge di causa e effetto del buddismo, a cui si credeva nel medioevo, perché per esempio se tu raffiguravi una persona nell'inferno o nel purgatorio in un quadro o in un arazzo o facevi un dipinto di qualcuno che stava in una casa in fiamme credevano realmente che quello era profetizzare eh, profetizzare profetizzare eh, che la persona sarebbe andata nel purgatorio nell'inferno cioè dei messaggi che mi continuano a apparire qua e mi, mi scorciano un po Profetizzare nel cellulare: se uno raffigurava una persona a casa in fiamme nell'inferno, nel purgatorio, era come attaccarla perché veramente la persona sentiva che poteva andare nell'inferno, nel purgatorio, che sarebbe morta in una casa in fiamme. Quindi, come dire. Eh, chi faceva una messa nera si credeva che c'era corizia, che se uno pregava il Dio attraverso una messa nera di ricevere presso di sé a tizio Caio o Sempronio, e tizio Caio e Sempronio erano vivi. Magari si mettevano tre bare vuote. Si credeva veramente, o perlomeno la gente lo credeva, soprattutto gli illetterati, che eh, gli analfabeti, i contadini che veramente Dio si sarebbe impietosito di quelle povere anime che erano ancora vive e sane e le avrebbe portate seco per quello che quando prendevano questi preti non potevano dire che era circon... circonvenzione di incapaci, perché anche le messe normali sarebbero state: le messe nere normali sarebbero state circonvenzione di incapaci e anche le messe in generale. Ma dicevano che erano degli eretici e degli stregoni e li bruciavano come eretici e stregoni perché la Chiesa non poteva uccidere direttamente. Allora o era il potere temporale ad ucciderti o l'Inquisizione ti torturava fino alla morte. Per esempio ti immergevano tante volte nell'acqua fino che affogavi o eh, ti, mette, ti legavano a un tronco e davano fuoco a della legna. Poi tu, in conseguenza, All'incendio appiccato morivi, ma non è che ti davano fuoco direttamente. La Chiesa non poteva uccidere perché doveva rispettare il comandamento: non uccidere il prossimo tuo. Allora che facevano? Ti infliggevano delle punizioni che sapevano che conducevano alla morte, ma loro non ti uccidevano il fuoco, il falolo lo accendevano tutto intorno per quello che si moriva molto lentamente nel rogo, non velocemente perché a parte che qualcuno aveva la fortuna di morire perché sfissiato dal fumo e respirava l'aria calda nei polmoni ma eh, la chiesa non poteva uccidere direttamente quindi uccideva con torture perché torturare lentamente si sapeva che portava alla morte al dissanguamento, allo smembramento ma non poteva uccidere nei comandamenti non c'è scritto nei dieci comandamenti non torturare il prossimo tuo fino alla morte o non torturarlo o non fargli del male c'era c'era solo scritto grazie al cielo per la santa inquisizione santa fra virgolette perché è stata demoniaca non torturare il prossimo tuo non c'era scritto e allora sto diavolo sto diavolo ecco non si invocava in molti riti stregoneschi satanici e tutto nel medioevo perché molte volte questo signorello qua è stato la deformazione di divinità dell'antichità greco romana ed ermetico alessandrina tutti gli dei che non erano cristiani in tutta europa e nel mediterraneo erano trasformati infatti vedete le corna sono del dio pan la coda eh, non so di chi però hanno fatto una divinità che in pratica poi c'è anche il conflitto del bene e del male. Se Dio è sommamente buono e sommamente potente, come può il male agire? Allora Dio non è sommamente buono e sommamente potente. Se il diavolo interagisce nel mondo per volere e coscienza divina, allora significa che dio non è sommamente buono anche se sommamente potente perché permette al diavolo di agire eh, capito e invece eh, non dipende da dio eh, il fatto che attua il demonio nel mondo a produrre il male significa che eh, ci sono due dei e non uno perché il diavolo riesce a contrastare dio allora non è infinitamente buono e infinitamente potente e infinitamente onnisciente Dio perché c'è il diavolo che è potente come Dio. Invece, se Dio è onnipotente, onnisapiente, onniveggente e ogni tutto, come può il Dio eh, questo diavolo essere così forte da contrastare Dio nel mondo? Allora, o Dio è anche cattivo e distruttivo. E odia perché il diavolo agisce nel mondo oppure è un altro dio contrapposto come si crede nel manicheismo che il diavolo è un dio contrapposto al dio buono che ci sia un, un dio buono e un dio cattivo e quindi consiglio la lettura di quest'opera che parla proprio del conflitto del, del monoteismo, eh, che ci sia un dio buono contrapposto a un dio cattivo, come nel manicheismo e anche eh, nel zoroastrismo che proviene dalla Persia, come mi sembra anche il manicheismo, solo che il manicheismo ha unito taoismo, buddismo, correnti asiatiche dell'India, induismo, eccetera. Ed è Un'opera di Salman Rushdie, i versi satanici. Questo leggetevelo perché ha molto senso critico: I versi satanici. Opera che mia madre mi comprò quando uscì e che io ho riletto già due o tre volte. È molto interessante. Lo rileggerò più presto. È stato impresso nel mese di marzo dell'89. Questo è Salman Rushdie, come era nell'89 logicamente. Cercate, magari troverete il testo addirittura in audiolibro o in versione gratuita in, eh, in internet, nel web, oppure lo comprate anche usato perché non sempre bisogna comprare libri nuovi, a volte stanno in ottime condizioni ma usati nelle bancarelle, nei negozi di libri usati. versi satanici e qua fra immaginazione storia e invenzioni letterarie il bene si confonde con il male il dio buono con il dio cattivo non si sa più se dio sia buono e il diavolo cattivo o se il diavolo sia buono in fondo nonostante la sua malvagità e dio sia cattivo nonostante la sua bontà e se il diavolo non ha tui male per il bene e eh, il Dio non ha, eh, Dio non ha tui bene per il male, infatti, ciò gli è valsa la scomunica da parte della La Come ini, e anche una fatua, cioè un edito di morte. Ancora adesso, Salman Rasti eh, lo protegge. Interpol e la polizia eh, britannica perché non si sa neanche dove vive e lo minacciano di morte gli integralisti a cui evidentemente il suo libro anche se non hanno letto non è piaciuto per niente poi c'è un capitolo che vi fa vedere come lui l'abbia scritto in eh, 139 eh, lui l'abbia scritto in inglese e non si sa come eh, qualcuno si sia arrabbiato eh, come sia arrivato ad arrabbiarsi eh, per le cose contenute contro l'islam tutto il mondo musulmano quando è stato pubblicato in inglese in realtà non in arabo in persa, vedete questo capitolo si intitola Elohuin Dioen eh, io, ci ho capito io sono arrivato dopo un po di tempo a capire che significasse il terzo capitolo si titola e lo win e sapete che cos'è ciao strange dan sapete che cos'è il titolo di questo terzo capitolo e lo win di e lo spelling cioè la, la la pronuncia delle lettere della parte del nome della città Londra, L o win di O N, e come si fa lo spilling, la pronuncia delle lettere in inglese, delle lettere che formano il nome Londra, quindi L, L, O, win, N, D, L, D, O, Don, N, London, L o win di O N lo win tutto scritto unito dio N. uno dice ma che significa è un gioco di parole significa l'anagramma di londra e lo win dio N. quindi lui l'ha scritto in inglese e io mi domando come mai molti musulmani si sono inferociti contro questo autore quando pochi musulmani parlavano in quell'epoca in inglese e, e, e la diffusione di questo libro è stato soprattutto fuori dal mondo musulmano come sono arrivati a fare in Iran la fatwa contro Salman Rasdi se questo libro è stato scritto non in persa, non in arabo, ma in inglese? Boh. Poi di Salman Rasdi o altri libri. Ma eh, vi voglio anche dire, vediamo, perché quel simbolo nella collana una cordicella beh visto che stiamo a tema eh, io sono agnostico ma sono ateo sono razionalista ma colleziono un po di cose così poi mi sono anche fatto preparare un quadretto sono anche fatto preparare un quadretto che non ho mai attaccato alla parete ti perché ho questo il quadro di questo signore perché ho il quadro di questo perché ho letto abbastanza dei suoi libri allora volevo fare una nicchia con i suoi libri e il suo quadretto si tratta all'anagrafe è nato come edward alexander crowley ma visto che odiava così tanto suo babbo e alexander lo ha trasformato nel gaelico eh, eh, aleister e quindi lui si fece chiamare tutta la vita aleister Crowley. nel titolo metti scritto ricambi e fai più spettatori sì ma non funziona l'ho fatto nel passato grazie comunque ci proverò tendrò in considerazione il tuo consiglio anche nel nel titolo no, nella descrizione, magari meglio perché il titolo ormai c'è scritto le 60 lettere. Non so se posso dal cellulare, forse dovrò entrare nel computer. Comunque, ecco qua eh, Aleister Crowley che in ripudio del padre non si fece mai chiamare Edward Alexander perché il padre lo maltrattò. Dicono che fosse stato un satanista. Poi di Aleister Crowley eh, ho letto molti libri. Ma quelli che vi consiglio di più sono questi due. Questo che è La figlia della luna e dovrò un po' coprire così perché magari ci sono dei puritani in YouTube. La figlia della luna, edito dalla Arctos Sevagram. La figlia della luna, molto interessante come opera quasi è fatto un fermo d'immagine, forse leggete quello che c'è scritto già l'ho commentato in un altro libro lo rileggerò è molto bello e poi naturalmente quello della casa editrice astrolabio magic in questa sua opera fondamentale il più grande mago dei nostri tempi riporta a nuova vita ai principi dello yoga e dell'alchimia assieme ai culti misterici orientali dando origine a un nuovo sistema di magia sessuale la più potente mai praticata Devo dire che io questo libro l'ho letto solo una volta, non ho mai praticato nulla di quello che c'è scritto qua, ma, niente, ma mi è interessato moltissimo, anche se molte delle cose che c'erano scritte riguardo le filosofie orientali già magari le sapevo un po'. Poi lui ha fatto una zuppa mista, un minestrone, una frittura di tutto, perché non gli interessava credere in nulla, ma gli interessava raggiungere le mete. Quindi qua ci sono degli esercizi di yoga, come vedete. È un libro molto interessante perché uno è una sintesi moderna eh, de, de la, della magia naturalmente io ve lo dico non come qualcuno che abbia praticato la magia ma semplicemente come un qualcuno che è stato interessato in molti argomenti io considero che leggere sia molto importante eh, però ecco il simbolismo che c'è nel libro molto oscuro molto interessante eh, la fusione di tutti i culti eh, che poi sembra quasi massonica new age infatti molto di Crowley e della blavatsky c'è anche nel new age è quello che eh, spaventa molti il fatto che ci sia molto de, di blavatsky eh, Elena Petrovna blavatsky che poi è stata una ciarlatana occultista e ha fondato la sua società teosofica assieme alla, a un'altra che adesso non mi ricordo come si chiama era lei questo mattone di libro con quasi 1400 pagine mi è costato mi è costato a mia madre 70.000 lire E quindi, eh, come dire, questo mattone di libro l'ho letto una volta sola e mi è bastato. allora ritornando al tema e salutandovi con lui aleister Crowley, il maestro indiscusso della magia dell'occultismo dell'ermetismo eh, dell'esoterismo moderno per molti dopo la prima della Blavatsky addirittura eh, di altri del movimento lucy trust che ha fondato l'occultismo della teosofia moderna in california a beckerley salutandovi con lui che dicono che è stato un adoratore di lui e che ha scritto un libro sulla magia evocativa goezia la clavicola minore del re salomone che poi è tutto un insieme di travisamenti perché i, i nomi che vi appaiono sono nomi biblici di re di governanti di generali quindi eh, c'è stato nel medioevo un travisamento delle religioni tanto del monoteismo ebraico come delle religioni pagane e politeistiche del mediterraneo i lari i lumi i, gli dei pagani i numi, eh, le divinità etrusche romane greche eh, tardo alessandrine ermetiche sono stati demonizzati tutti dal cattolicesimo e quindi i, quelli che non erano in linea con i cattolici eh, si facevano gli stregoni adorando quelli che credevano dei demoni ma che erano delle divinità del passato quindi eh, già ho detto tutto quello che volevo dirvi eh, lasciate i vostri commentari qui sotto mi raccomando e eh, soprattutto soprattutto eh, cosa ne pensate voi eh, siamo arrivati di nuovo al tema se dio è onnipotente allora come che può attuare il, il male nel mondo come può esserci un demonio che lo contrasta se è veramente onnipotente onnipresente eh, onnisapiente onni come ha potuto creare un, un mondo perituro un essere umano peccaminoso, se così positivo Dio, l'essere umano non sarebbe stato così fragile da cedere alle tentazioni. Ed io, per esempio, in questo momento a ruotare il pranzo, eh, quindi eh, esistono eh, il bene e il male assoluto, Dio e il demonio, e sono due entità separate, ma soprattutto vi ho voluto chiarire. Eh, le linee generali di quello che è, secondo me la magia l'ermetismo l'occultismo per più che si dica che c'è magia bianca magia rossa magia verde magia nera ciao meri ricami come stai ti invito meri ricami eh, adesso mi segui solo te credo a riguardarti il video perché adesso purtroppo devo staccare si è fatto tardi ma come puoi vedere, oggi mi sento molto dark. Poi parlando di un tema come quello della magia, dell'esoterismo, eccetera, delle messe nere non potrei sentirmi eh, bianco. Bene, parto per le vacanze domani. Auguri, Meri Ricami. Auguri, Mari Ricami. Mi raccomando, condividi questo video e dovunque tu vada in vacanze fai vedere ai tuoi amici e a tutti i tuoi conoscenti alle gente che conosci pure fuori d'italia se hai la fortuna di andare fuori d'italia e non rimanere nella tua città fai vedere il mio canale e i miei video a quante persone più possibile mi aiuteresti perché sono disoccupato e poi fai vedere questo video in modo che lasciano il loro commentario magari eh, gli traduci quello che ho detto nel video così commentano anche in idioma straniero Aiutami a recuperare le monetizzazioni del video e questo lo dico, cari amiche ed amici di YouTube, anche a tutte e tutti voi. Mi raccomando, commentate sotto questo video che ne pensate delle messe nere della magia. Eh, di eh, speriamo, vado da parenti? No, vado al paese. Si, sì. maricami. Bene, allora. Ai parenti familiari amici alle varie case che vai di parenti familiari amici anche ai loro vicini di casa ai loro amici parenti familiari dei vicini di casa quando entri nel salotto quando accedi al loro computer tra scrivi in youtube sant'anciana e vediti i miei video grazie meri ricami fai così fagli vedere a tutti i tuoi parenti amici familiari i miei video fa che li commentino e chiedegli di condividerli ai loro parenti amici e familiari e vicini di casa così le, se ha un effetto moltiplicatore e poi voglio avere tanti commenti sotto questo video voglio che la gente si iscriva in massa nel mio canale che attivi la campanella e che vedano quanti più video possibile soprattutto fra quelli più visti in modo che siano prossimi a, a raggiungere 100.000 views ma anche quelli meno visti quelli più vecchi non hanno connessione ad internet, sono contadini. A ah, beh, in un certo senso sono fortunati perché vabbè, eh... allora riepilogando, visto che voglio chiudere il video, Meri Ricami. Eh, abbia buone, eh, ti auguro buone vacanze. Io adesso devo staccare, io vado con la connessione del cellulare. Ah bene allora fargli vedere col cellulare i video Tanto basterà che gli fai vedere non so quelli che ti piacciono di più eh, perché se glieli fai vedere tutti che sono più di 840 eh, non so se tu puoi fargli vedere tutti bene però sono 840 scegli i temi che più ti piacciono perché se no magari spendi un fagotto di denaro per fargli vedere tutti con la connessione magari stanno in montagna alta quota e non ci sono molti ripetitori di segnale allora a meno che non hai un cellulare satellitare eh, allora eh, cara meri eh, cari eh, amici ed amiche qui termina il mio video a ah, bene ancora stai a casa si sì. mm. qui vi lascia il vostro sant'enchan ho un po' i temi perché si chiama messa nera perché era sacrilega perché in realtà ogni messa dedicata a un defunto è messa nera eh, le messe che invece sono dedicate ai vivi le messe nere eh, diventano sacrileghe perché si augura che uno vada nell'aldilà ciao meri ricami ma le messe nere in origine non erano tutte quelle messe in scena il caso di dire tutte quelle messe in scena che ha fatto Anthony la eh, negli anni 60, eh, con rappresentazioni o scene, erano delle messe del tutto normali, soltanto che dedicate all'anima dei vivi allora, ricordatevi come sempre, io in questi giorni, o questa sera, metterò i video consigliati nei riquadri nelle anteprime e poi anche nel bottone in alto a destra e poi vi metterò in descrizione il profilo del mio eh, musicali mi raccomando seguitemi anche in musicali e in instagram che metterò i link perché ieri sera mi sono scaricato tutta la batteria del cellulare per eh, caricare video in musicali Speriamo di avere successo in musical e che quel successo si rifletta in YouTube ed in Instagram. Allora, il vostro Sant'Enciana augurandovi delle splendide vacanze a tutte e tutti voi. Vi lascia, eh, sono contento di aver potuto fare questo nuovo live. Vi saluto ed a presto, ciao. Ciao, Mari Ricami, eh? Ciao!